Va bene, buongiorno a tutti, benvenuti, eh, scusate se vi ho fatto un po' saltare dal portale della didattica alla piattaforma Zoom, ma almeno per un'ora e mezza di lezione non ci dobbiamo preoccupare di problemi tecnici, <ride> scusate la cattiveria che mi è saltata fuori, ma eh, direi che qua siamo, siamo al, al sicuro, essenzialmente, anche se non è lo strumento ufficiale però io sono convinto che sia importante puntare all'obiettivo e non tanto, diciamo così, fossilizzarsi. Ok, ehm, allora questa lezione ovviamente viene registrata anche questa, verrà caricata sul portale, anzi poi dopo vi farò vedere anche una playlist su YouTube dove metterò eh, lo stesso materiale, eh, di solito con tempi anche, eh, se ci riesco, più rapidi di quanto sia il tempo che ci mette il portale ad elaborare le, le lezioni. Allora questa è la prima lezione di, di questo corso di informatica, eh, si chiama informatica come, come titolo, quindi è semplice ma poco, cioè, poco esplicativo. Eh, noi siamo il corso 4 di, eh, di 21 corsi che ci sono al Politecnico del primo anno, 21 corsi dei quali due sono in inglese, e uno è Mondovì e gli altri 18 invece sono sulla sede di Torino. Corso 4 che ospita gli studenti con, no, con cognome che va in questo range eh, alfabetico, eh, Da vabbè, non fatemelo leggere, lo sapete meglio di me, eh, e in più eh, ho avuto come bonus, in eh, regalo altri due gruppi di studenti, eh, uno è un, un gruppo di studenti che segue dalla sede del Politecnico che c'è a Biella, eh, con i quali eh, ci sono delle modalità di lezione leggermente diverse, perché ci sono dei, dei tutori, docenti locali, eh, che mi incontrerò con loro la settimana prossima perché inizieranno più tardi, ma fanno comunque parte del nostro corpo, eh, corso. Scusate. E poi c'è eh, una un'anomalia, anom una particolarità, dovuta al fatto che gli studenti di produzione industriale, eh, che hanno un primo anno diverso dagli altri, Noi sapete che il del primo anno è uguale a per tutti tranne un corso del secondo semestre, ma produzione industriale invece fa storia a sé, quindi è un primo anno abbastanza diverso. Per fortuna per loro, però loro al primo anno hanno anche il corso di informatica e per evitare complicazioni col fatto di corsi diversi da di analisi chimica eh, che devono fare, hanno, eh, diciamo, hanno scelto di inserire tutti gli studenti di produzione in un corso solo, anziché dividerli per eh, lettera alfabetica. Quindi noi avremo un elenco di persone strano, che sono estremamente concentrato intorno alla lettera C e poi un po' di persone che invece sono quelle di produzione industriale che hanno qualunque lettera eh, di, di, di cognome che possono avere. Mm? Eh, quindi una combinazione un po' curiosa ma eh, non è un problema, ci faremo l'abitudine. Eh, spendo i primi minuti essenzialmente sul tema del benvenuti, adesso noi siamo già all'ultima lezione della giornata però ci tenevo eh, a darvi un benvenuto eh, al Politecnico eh, darvi un benvenuto al, al, al corso di informatica da parte mia e dei collaboratori che eh, mi aiuteranno durante questo corso che sono elencati qua eh, tra l'altro sono anche collegati in questa, chat in questo momento ehm, c'è una persona che non sente penso sia l'unico però se, avete, se altri hanno problemi me lo dicano eh. ehm, eh, dicevo eh, anche a nome dei collaboratori che sono anche collegati in questa chat, eh, che sono Juan Pablo Saenz e Luisa Barrera Leon che sono eh, qua rappresentati eh, con, anche con le fotografie, ma li, li, avrete modo di incontrarli, di vederli sia diciamo così, in videoconferenza sia di persona a partire dalla settimana prossima quando inizieremo anche i laboratori. Quindi le parti di lezioni e esercitazioni in aula, quindi quelle che vengono fatte totalmente online, eh, per buona parte le farò io e una parte le farà anche Juan. Eh, le parti invece di eserzioni in laboratorio, ossia quelle del, della giornata del giovedì, parte online e parte in, uh, in presenza, le faremo tutti e tre, quindi ci daremo il, il, il, il turno in laboratorio. Okay? Però diciamo così, trovate tutte le indicazioni più avanti. Vi dicevo, eh, partiamo con un benvenuti, eh, vi do il benvenuto a Ingegneria, no? nel senso che questo corso è il primo corso di Ingegneria che state affrontando, eh, il resto della giornata l'avete passata a fare cose che sono di matematica, sono di chimica, sono scienze di base e cose di questo genere e arrivando da, da una scuola superiore eh, probabilmente vi siete già anche abituati al modo di pensare no? della, della matematica. Eh, per carità, l'analisi matematica che si fa qua come primo, eh, come primo corso di analisi matematica è analogo, analogo a quella che avete fatto al quinto anno di liceo, semplicemente alla velocità 10x. Ma ehm, l'approccio diciamo, diciamo, è abbastanza simile. L'ingegneria, invece, ha un modo di pensare particolarmente diverso, particol particolare diciamo così, ehm, perché l'ingegnere alla fine non deve fare i conti, non deve far tornare un risultato ma deve eh, creare un prodotto, creare un prodotto che prima non esisteva eh, e quindi ha eh, un modo di pensare particolare dove magari non interessa il risultato esatto al millesimo interessa qualche cosa che più o meno 10% però se ci passa sopra un camion non crolli, ecco una cosa di questo genere, quindi un modo di ragionare abbastanza diverso, costruttivo eh, piuttosto che eh, analitico dove ovviamente ci sono le basi anche teoriche e analitiche per poter essere sicuri di fare la cosa giusta. Quindi in questo corso poniamo le basi anche un pochino per il ragionamento ingegneristico, la forma mentis dell'ingegnere. Non dico che gli altri corsi di quest'anno non siano importanti, sicuramente vi danno le basi, ma ve le danno dal punto di vista delle scienze di base e non dal punto di vista dell'ingegneria. In particolare ingegneria, ma ingegneria informatica, e quindi il tipo di problemi che noi ci apprestiamo a eh, risolvere sono problemi eh, che risolviamo con gli strumenti dell'informatica, quindi con eh, strumenti di calcolo, di interazione, di, di, di interfacciamento, di, eh, e, eh, che si possono risolvere usando un calcolatore, usando un computer, usando le reti, usando i server e cose di questo genere. Okay? Eh, abbiamo visto la tribolazione della giornata, eh, a che cosa ci porta quando l'informatica non funziona come dovrebbe e quindi applicheremo al dominio dell'informatica questo modo di ragionare di problem solving essenzialmente affrontare problemi, trovare soluzioni che è tipico poi di tutte le, eh, le, le, le discipline ingegneristiche per questo che il corso di informatica è messo davanti a tutti all'inizio proprio perché ci, dà anche, ci abitua a, a ragionare in, in, in un modo che è anche applicabile poi alle altre discipline che voi fate allora se, se avete voglia spendiamo magari due minuti Uh, visto che voi sapete tutto di me perché avrete spettegol spettegolato in giro uh, di ditemi e, di e ditevi qualcosa di voi se volete um, avete voglia di scrivere a quale laurea siete iscritti? così tutti nella chat ci facciamo un'idea poi mi salvo la chat e farò magari due statistiche Siete ben assortiti, vedo. Vabbè, ho visto un non so, per ora nessun mi vergogna, quindi eh, siamo già eh, a posto. Eh, ok poi magari da, appunto, salverò questa chat e cerchiamo di fare anche due statistiche eh, per coloro che ho visto proprio scorrere velocemente voglio passare un altro corso di laurea, sapete che lo potrete fare ovviamente l'anno prossimo eh, nei limiti della capienza perché ci c'è cioè, un numero limitato di persone che possono entrare nei corsi nuovi eh, se eh, si sono liberati dai posti, no? abbiamo questo sistema di numeri programmati per cui eh, oggi si parla di aerospaziale, è piena ovviamente, ma se un certo numero di persone non passerà al secondo anno, allora ci saranno dei posti per chi vuole cambiare da un altro corso di laurea verso quella. Quindi voi dovete gufare contro chi attualmente eh, sta seguendo quei corsi di laurea e invece prendere dei bei voti eh, per riuscire a essere alti in graduatoria quando ci saranno da fare il cambio di corso. E da dove è arrivate? Dove siete adesso? Quindi vedo molti che eh, in qualche modo sono ancora lontani da Torino e quindi hanno scelto, direi, di seguire in remoto grazie al fatto che quest'anno l'organizzazione è di questo genere che chiaramente crea miliardi di problemi ma eh, magari anche qualche piccola opportunità. Mm? E... Abbiamo anche una persona dall'Iran, vedo che è con noi e fa parte del nostro corso. Benvenuto soprattutto a lui. O lei. E tra la possibilità online e la possibilità in presenza, come pensate di orientarvi? Scrivete presenza oppure online. Io spero che le, le capienze delle aule tendano ad aumentare, sapete che il Politecnico adesso si è dimensionato sul 25% dei posti, pare che il Ministero conceda fino al 50%, quindi se le cose vanno bene tendenzialmente dovrebbero riuscire ad aumentare i numeri di posti disponibili eh, e quindi si dovrebbe riuscire anche a, a concedere la possibilità di venire in presenza a buona parte di voi. Vabbè, questa è un po' la condizione particolare a cui dobbiamo adattarci. Eh, in questo corso la, la parte in presenza è limitata al laboratorio e quindi poi parliamo dopo su come viene organizzata, mentre tutte le lezioni sono invece pensate online. Quindi non ci sarà, non ci sarà in questo corso di informatica nessun momento in cui sarete alcuni in aula e altri online. Cioè la classe spezzata, non la facciamo quindi quando facciamo la lezione online sono tutti online, quando facciamo la lezione in laboratorio eh, siamo tutti in aula e non c'è nessuno collegato in remoto, quelli collegati in remoto saranno l'ora successiva o l'ora precedente, okay? quindi non, non dobbiamo gestire queste strane eh, cose eh, psicopatiche in cui il tuo cervello si divide in due, perché hai una classe di qua e una classe di là. Mm. Eh, ok, Noi facciamo informatica, qualcuno di voi sa già programmare in qualche linguaggio? No. Non no. dirlo così scorata. Ah, okay. non è allora, innanzitutto non è un problema, no? noi partiamo da zero. Infatti, quando vi ho detto l'introduzione del corso, vi ho detto, no, non vi ho detto che questo corso serve per imparare un linguaggio. Questo corso serve per imparare un ragionamento, un modo di ragionare, un approccio al ragionamento alla soluzione dei problemi. Che poi usiamo un linguaggio, chiaramente, perché stiamo usando un calcolatore, e questo è lo strumento, ok? Eh, però eh, per costruire una casa non, eh, il mattone è lo strumento, ma non è eh, il punto di partenza e il punto di arrivo. Mm? Ehm, ok, quindi è, è, è giustamente una, cioè, siete giustamente un gruppo molto, molto variegato, eh, che chiaramente sarà composto da, da, da, da ciò che avete imparato. Eh, di solito si fa un po' di programmazione per chi arriva da scienze applicate e, e per molti di quelli che arrivano dagli istituti tecnici. Eh, eh, però, però ci sono molti altri che arrivano sen senza basi eh, non, eh, non spaventatevi eh. Eh, magari chi non sa nulla dovrà eh, fare un pochino più attenzione all'inizio soprattutto al metodo no, all'approccio eh, chi sa già qualcosa magari deve fare attenzione a riprendere ciò so che sa ehm, riprendendo alcuni ragionamenti che magari nella scuola superiore vengono un pochino semplificati o dati per scontati ma sì basta che funzioni più o meno paciocchiamo qualcosa finché viene ecco questo chiaramente in ingegneria non è molto eh, accettabile ok questo adesso chiaramente abbiamo, ci, siamo, ci siamo conosciuti vedendo scrollare rapidamente una chat eh, però eh, poi la possiamo analizzare con calma e magari diciamo ragionarci su ok um, allora, programma del corso, quindi che cosa facciamo? Che cosa facciamo se io vado ad aprire il portale. Scusate, mi viene da ridere quando dico vado ad aprire il portale della didattica perché è tutto il giorno che ci proviamo. Se però quando riesco ad aprire il portale della didattica vedo che nel programma del corso essenzialmente ci sono delle. C'è un riferimento molto forte al problem solving, cioè la capacità di, dato un problema, di analizzarlo, formalizzarlo, formalizzare il problema, formalizzare la soluzione e poi implementarlo attraverso lo strumento informatico e quindi attraverso de dei processi, diciamo così, formali ed esatti di esecuzione. Ehm, quindi questo in qualche modo si tratta, come abbiamo già detto, no, di essere in grado di affrontare l'analisi. E la soluzione di un problema e poi mapparla sui costrutti di un linguaggio di programmazione che permettono certe cose essenzialmente, no? eh, che permettono certi tipi di operazioni eh, e quindi su, su questo tipo di operazioni bisogna riuscire a mappare quelle che sono invece le richieste di, eh, date dal, dal t dalla soluzione al problema eh, che vogliamo ottenere. In particolare quest'anno, e tra l'altro è il primo... Eh, il primo anno in cui questo viene fatto eh, quindi oltre al covid oltre alla, distanza, alla lezione a distanza eh, c'è anche il fatto che quest'anno per la prima volta abbiamo cambiato linguaggio di programmazione viene fatto il linguaggio di programmazione python eh, che dovrebbe rispetto al passato eh, avere meno problemi di tipo sintattico di tipo diciamo così banale, di basso livello, e eh, potrebbe, dovrebbe poterci permettere di affrontare dei problemini, degli esercizi anche un pochino più mh, diciamo così, interessanti, non dico divertenti, non pretendo che, che l'università sia eh, necessariamente divertente. Mm. Eh, All'Ater del programma principale del corso cercheremo di darvi degli spunti di approfondimento, eh, perché il mio obiettivo, vero, è che voi dall'anno prossimo, ma dal prossimo semestre, quando questo corso l'avete superato, non ci pensate più, non vi dimentichiate tutto, non vi dimentichiate dell'informatica, ma vi ricordiate che nel vostro lavoro, no? io abbiamo visto prima che molti sono di ingegnerie diverse, nel, nella vostra professionalità vi ricordate che per risolvere certi problemi uno dei modi è quello di passare attraverso l'informatica attraverso la programmazione, attraverso fare un programmino che sia in grado di risolvere eh, o di affrontare o di analizzare il problema invece di discipline diverse che può essere un problema meccanico, un problema eh, logistico, gestionale, quello che può essere eh, e quindi non vi facciate diciamo, spaventare, non siate spaventati dal fatto di dire eh, ma io quelle cose non le so fare, in realtà eh, al giorno d'oggi la, la ehm, le tecnologie no, di, di programmazione sono evolute tantissime, quindi sono un po' alla portata di tutti. Ehm, ci arriviamo, ci arriviamo, linguaggio di programmazione, è la prossima lezione. Ehm, ok, Poi se vogliamo andare in dettaglio, sul portale c'è scritto tante ore di una cosa, tante ore dell'altra, ma eh, a me ha sempre lasciato un pochino il tempo che trova sentirmi raccontare o dovervi raccontare un elenco di cose di che per ora non, siamo, non conosciamo ancora, non sappiamo ancora come, che cosa vogliono dire. Io vi lascio solo una slide no? sul fatto di eh, del perché e che cos'è questo linguaggio Python che molti, eh, ho visto che molti nelle, nella scuola precedente non lo conoscono, non l'hanno citato. Eh, anche tra quelli che hanno fatto altri linguaggi molto è, è presente il, un pochino di C, C++ eh, un po' di Java eh, e qualcuno, forse solo uno o due hanno citato il Python come, come conoscenza pregressa, eh, in realtà è uno dei, dei linguaggi che secondo queste statistiche alla fine se le gioca tra i 3 o quattro principali okay? quindi è eh, un po' curioso no? che se andiamo a confrontare il vostro campione no? cosa avete detto che avete fatto nelle scuole superiori oppure per hobby oppure diciamo, per conoscenza personale con quello che è la diffusione attuale dei linguaggi, eh, chiaramente le prime posizioni ci, ci sono, no? sono state citate, eh, la primissima no, eh, invece recuperiamo quest'anno. Ma noi non l'abbiamo scelto per ragioni di popolarità, di, di, cioè, di, di percentuale di diffusione, eh, in realtà l'abbiamo scelto più che altro per ragioni di didattiche, essenzialmente. Ma ehm, la domanda principale di oggi eh, eh, sì ma in pratica cosa vuol dire quello che ci ha raccontato di formalizzare un problema, fare un programma eccetera eccetera no? Cioè, mi hai detto delle parole ma se io non l'ho mai fatto come dice giustamente il signor 28.000 eh, che cosa, a che cosa corrisponde in pratica, cosa vuol dire? Allora per farlo ehm, io prendo una domanda molto semplice ah, immaginiamo di voler risolvere un problema banale quali sono i nomi di battesimo più frequenti in quest'aula? Scusatemi il termine aula, okay? eh, che un'aula non è. Allora questa è una cosa semplicissima, cioè tu vai in giro al mattino al mercato a comprare la verdura e si dirà ah, ma qual è il nome più frequente? Va, ci sono più Antonio che, che, che Giuseppe, che Francesco. No, parliamo del tempo, parliamo del più e del meno, parliamo di ah, quanti, guarda ah, quanti bambini si chiamano, con, si chiamano Gaia. Eh? Allora, come facciamo a rispondere a questa domanda? Ah, questo è un problema, semplice, semplice al punto che ci sembra intuitivo. Cioè, sì, ok, se mi fai questa domanda io so rispondere. Eh, allora, dobbiamo capire come fare di fronte a questo problema a far sì che sia un computer a risolverlo per noi. Okay? Perché non sembra, ma adesso collegati siete 252, Andrea che dice li contiamo, dovete, dovete sapere che gli informatici sono pigri. Okay? Quindi se dici 252 nomi, li contiamo a mano, l'informatico comincia a trovare delle scuse. No, no, no, okay, sono tanti, sono troppi. No. No? noi tendiamo ad automatizzare. Ciò che può fare una macchina non la facciamo noi. Poi magari ci mettiamo dieci volte tanto di sforzo per scrivere un programma piuttosto che non farli effettivamente a mano. Però poi abbiamo una soluzione generale, ci piace questa cosa qua. Ehm, piano piano piano, con la funzione if, non, oppure inseriscono un vettore, siete troppo avanti, ma non avanti nel senso buono, avanti nel senso di, anti, di state prendendo anticipatamente delle decisioni che invece non hanno senso, non hanno ancora senso di essere affrontate. Allora, prima di tutto, Prima di dare una risposta, uno deve capire la domanda. Quindi una fase che noi chiamiamo di analisi. Prima ancora di raccogliere i dati, cioè che cosa mi stai chiedendo? È ben posta la domanda? Cioè, è, è del, ci sono delle ambiguità in questa domanda? Oppure non è ben posta? Allora, una, eh, certo, uno mi dice, ma chi non è battezzato... Eh, i no, quanti nomi, i nomi multipli allora cerchiamo di analizzare un po' di capire un po' meglio dobbiamo capire meglio il problema e capire bene quelle che sono le specifiche questo non è, è un problema ma non è ancora una specifica di un problema non è ancora una definizione esatta da cui possiamo partire per la risoluzione allora qui ci sono delle ambiguità una chiaramente è, è questo nome di battesimo che purtroppo è una, una struttura del, eh, della lingua italiana okay? eh, non c'entra niente col battesimo inteso come sacramento religioso Questo, semplicemente eh, abbiamo il nome e il cognome, però capite che se io scrivo solamente quanti sono i nomi non si capiva okay? eh, forse nella cultura anglosassone le chiamano first name e last name mh? Eh, non c'è un modo io l'ho scritto così perché in italiano si chiama così no? Eh, avrei dovuto, su un modulo se avete scritto nome e cognome capite qual è il nome e qual è il cognome se avete, se avete solamente scritto nome probabilmente scrivete tutto nome e cognome complessivo però qua ci siamo capiti no? l'importante è capire il significato di questo quindi il nome quello che eh, se vogliamo il, il modo più, più neutro che ho sentito è il, è il given name cioè il nome che ti hanno dato i tuoi genitori che è diverso dal cognome ma tenete conto che noi siamo, qua, siamo in Italia, ma non in tutto il mondo eh, funziona col nome e cognome, no? cioè, eh, a parte il discorso del battesimo, ma eh, il, nome, il nome anagrafico a volte, appunto eh, in, in alcuni casi, lo stesso concetto di cognome in alcune culture non c'è, eh, perché si prende il nome, eh, il tra virgolette, corrispettivo del cognome diventa il nome del padre che viene declinato, no? Peterson, ad esempio, il cognome, il, il, il cognome Peterson del svedese, in realtà vuol dire Peterson, cioè figlio di Pietro, no? quindi di fatto tu come cognome acquisisci il nome di, il primo nome di tuo padre con un suffisso, eh, Russia ad esempio, in, in Cina, ma anche in tutte le culture arabe di cui io non sono molto eh, a conoscenza, però di solito anche lì c'è un nome che è il nome che arriva da un parente, è il nome che invece arriva diciamo così, dalla, eh, dalla divinità. Eh, va bene eh, noi non possiamo risolvere tutto questo ma riconosciamo che qui c'è un'ambiguità e cerchiamo di capire come risolverla okay? poi l'altra cosa è eh, eh, cos'è un nome allora io mi chiamo Fulvio va bene ma chi si chiama Gian Mario Gian Spazio Mario Maria Adelaide eh, cosa facciamo? chi ha due nomi? due, tre allora, chi ha un nome unico, Gianfranco tutto attaccato, allora è un nome. Ma Gian spazio Franco, come lo conto? Conto Gian, conto Franco, oppure conto, lo conto doppio lui, vale due. Mh? E quindi do un voto a Gian e un voto a Franco. A virgola, non ho tolto questa cosa della virgola. Eh? Cioè, mia sorella che lavora in Anagra ha detto che non vale più quella regola. È cambiato. Eh, in passato esisteva. Però anche qua, dipende dalla... Dalla Anton Giulio, eh, scusami ma il tuo è un nome che ha poche possibilità di essere più frequente, e, però è una regola, cioè anche qua la possiamo definire in sette modi diversi se vogliamo, no? però una definizione dobbiamo darla perché se no non possiamo risolvere questo problema finché non abbiamo smarcato questo punto, cioè capire qual è la domanda, capire i problemi, i soprannomi no, qui parliamo dei nomi ufficiali. E, più frequenti forse l'unica cosa. Ok, quindi in qualche modo hm, dobbiamo eh, disambiguare, togliere, rimuovere l'ambiguità da questa definizione qua. Hm? Quindi possiamo, io scusatemi, ma eh, scrivo, non dico che scrivo come una gallina, se no il sindacato delle galline si offende perché dice no, noi scriviamo meglio. E allora, però in compenso. Ho perso il mouse. In compenso, aspetta, scusate. In compenso sono veloce a battere sulla tastiera. Quindi proviamo a riformularlo. Uh, questo diceva quali sono i nomi di Vattene. Quali sono? Allora consideriamo, e qui non basta più una frasetta, eh. consideriamo i nomi delle persone presenti in quest'aula però il resto lo copio eh. Eh, define, eh, sulla base del nome registrato al Politecnico do la colpa a qualcun altro okay? quando vi siete immatricolati voi avete, avete scritto in una casella nome e cognome vi frego siete voi che avete detto qual è il nome non devo essere io a capire qual è la regola se è nome di battesimo nome assegnato, primo nome eccetera eccetera quindi sulla base del nome registrato al Politecnico considerando i nomi doppi separati da spazio come se fossero due nomi diversi. Quindi conta doppio. Ok? Oppure eh, De Edoardo non è d'accordo, lui dice io li conterei unico. Va bene, cioè, è lecito, ok? È lecito. L'importante è, è che decidiamo o in un modo o nell'altro. Allora, questa è una domanda che mi fate sempre, no? All'esame, all'esercizio, ma questo qua come si può interpretare? Si può interpretare in un modo o nell'altro. Allora, eh, nel mondo reale cosa succede quando tu hai una specifica che non è chiara? E beh, vai a prendere, alzi il telefono e chiami colui che ti ha dato questa specifica e dici guarda che questa cosa qua potrebbe essere fatta in un modo o nell'altro. Tu che cosa volevi? E allora via via si costruisce una specifica più precisa. In ambito didattico, diciamo così, durante un esame non è che possiamo fare questo giochino qua, e allora la regola generale sarà sempre: ovunque c'è un'ambiguità, tu scegli una soluzione e la specifichi, lo dici. NB, i nomi doppi li considero come un tutt'uno, va bene. NB, i nomi doppi li considero, li considero due volte, come fossero due persone diverse, va bene lo stesso. L'importante in logica di problem solving è aver riconosciuto che c'è un'ambiguità, capito quali erano i modi per uscirne e scelto uno, l'ingegnere sceglie. Non c'è un modo di progettare, c'è un modo per ciascuno di noi. Non c'è una soluzione giusta, ci sono mille soluzioni giuste e poi cento miliardi di soluzioni sbagliate, per carità. Però in ogni sfumatura ci sono delle scelte progettuali da fare. Su questa piattaforma possiamo registrare con un nome diverso, certo, infatti questo poi eh, io sto ponendo il problema finora, no? Eh, poi cerchiamo di capire dove prendere i dati hm? e capire se i dati che abbiamo a disposizione sono compatibili col problema che vogliamo risolvere. Se no, o cerchiamo i dati o cambiamo il problema. Certo, non abbiamo mica finito. Non basta scrivere le cose affinché avvengano, no? sarebbe bello. Però allora cerchiamo di finire questa frase. E poi finiva eh, considerare i nomi. Sulla base, considerando i nomi doppi come se fossero due nomi, eh, virgola, calcolare. O determinare i nomi più frequenti. Sì, Massimiliano, sì. Se trovate un'ambiguità nell'esame fate una noticina, un commento, eh, dicendo l'ho interpretata così. E se l'interpretazione che date è compatibile col testo, chiaro che se tu mi conti i cognomi non va bene, perché è un'interpretazione sbagliata. Eh? Ma le interpretazioni lecite che ci stanno nella specifica chiaramente sono, fanno parte della progettazione. Okay? Ok, determinare i nomi più frequenti, quindi siamo già andati un pochino più vicini. E giustamente salta fuori la domanda, i nomi, quali, quanti? Il primo, i primi due, i primi dieci? B, non c'è scritto, dobbiamo scegliere, ok? Scegliamone uno e poi andiamo avanti. Che cosa intendi con più frequenti il più frequente proviamo a scrivere il nome più frequente ha senso determinare il nome più frequente no perché non ha senso perché ci sono i pari merito giusto perché magari il nome più frequente eh, ci sono su adesso ci sono 250 persone collegate ci sono 50 che si chiamano maria e 50 che si chiamano franco e allora qual è il nome più frequente non esiste perché ce n'è più di uno e eh, allora determinare i nomi i nomi che hanno lo Diciamo così, è determinare la frequenza massima dei nomi e quindi i nomi più frequenti, i nomi che hanno tale frequenza massima. La domanda chiarisce un plurale, quindi non può esserci ne uno, non ho capito. quali sono i nomi la domanda è plurale però potrebbe essere come l'ho intesa io può essere anche più di uno perché magari se ci sono 50 e 50 sono due pari merito è plurale questo è un modo eh? l'altro modo potrebbe essere determinare i 20 nomi con frequenza maggiore Quindi li metti tutti in ordine e poi i 20 che sono. Oppure determinare tutti i nomi con frequenza maggiore o uguale a 2. Sì, maggiore o uguale a 10. Quello che è, 10 è un po' tanto. E vabbè, sono tutte possibilità, no? E in una frase così innocente si vede quante ambiguità ci sono. Qui noi, però, andando a. Eh, diciamo così, eh, se il ventesimo e il ventunesimo hanno la stessa frequenza, eh, allora bisogna ancora raffinarla meglio questa cosa, tutti i 29 con frequenza maggiore, eh, includendo anche gli exequo. In coda, eh, e quindi se il, il ventesimo e il ventunesimo hanno la stessa frequenza, includo anche il ventunesimo e tutti quelli che hanno una frequenza maggiore, eh, diciamo, uguale a quelle del ventesimo. È chiaro che tu dici qual è quello giusto, tra le, non so, dipende da cosa volevo fare, dipende da qual è il motivo per cui facevo se, Capite che se io faccio, sono partito dicendo faccio quattro chiacchiere al mercato e facciamo, chiediamoci questa cosa qua, è una frase in, innocente, non è uno scopo, però se qua, invece gli stiamo dando uno scopo, è chiaro che se leggete questa frase qui non è più la frase eh, che potete eh, usare normalmente al bar chiacchierando con gli amici, ok? Questo è il motivo per cui mano a mano che andate avanti con l'ingegneria perderete tutti gli amici. Perché cominciate a parlare così, cominciate a parlare strano, pensare strano, vedere dubbi, vedere scelte, vedere ambiguità in tutte le cose che succedono intorno a voi. Vi trasformate in ingegneri, mi spiace, abbandonate, non, siete, non sarete più umani. Eh, però vabbè, dai, si sopravvive. Eh, se ne accorgono più gli altri di voi in realtà. No, dai, che fate? Eh, vabbè. Quindi teniamo un po' aperte queste, queste possibilità, tanto qui stiamo giocando no? per, per capire. Ehm, quindi qua abbiamo, abbiamo deciso, prendiamo un nome ufficiale da qualche parte, consideriamo i nomi doppi come diversi e eh, determiniamo magari la frequenza massima hm? e, e tutte le persone che hanno quella tale frequenza massima poi se abbiamo voglia, tempo, potremmo anche fare altre due, eh? e qui dentro ci potrebbe anche essere un E, e poi anche questo, e poi anche quest'altro, oppure un O, o fai l'uno, o fai l'altro, dipende. Okay? Ehm, adesso preoccupiamoci ancora dei, dei vincoli. No? Abbiamo capito il problema, abbiamo dato una specifica, il vincolo è che noi queste cose qua, questi dati li dobbiamo avere, in questo caso. Ehm, dove li prendo i dati? I nomi delle persone? Trovare il nome registrato? Allora qualcuno mi dice, eh, li prendiamo dalla, da Zoom. No, non li posso prendere da Zoom perché sì, molti si sono... A parte che Zoom ha un campo di testo unico, perché sono stati furbi, non hanno messo nome e cognome, hanno messo, ehm, come si chiama, eh, il, eh, un campo di testo unico, così non si sono dovuti chiedere come separare nome e cognome sulle basi del, eh, dei, delle varie culture, diciamo così, di provenienza delle persone. Eh, io però voglio un nome registrato, quello ufficiale, e quindi dovrei riuscire a prenderlo dal Politecnico allora sul portale della didattica c'è questa informazione io adesso non so se funziona in questo modo ma se funziona ve la faccio vedere vedi quando non serve funziona eccolo qua no, questa è la pagina che vedo io dove vedo i vostri nomi i vostri nomi sono qui posso visualizzare l'elenco eh sì magari sì arriva Okay, e quindi ci sono tutti e guardate che sono già divisi per cognome e nome quindi io basta che prenda passi due giorni a fare copia e incolla di questi no, non è vero non c'è bisogna fare copia e incolla c'è la possibilità qua in basso di esportare direttamente i dati quindi in questo caso ho già ho già questa informazione o meglio il Politecnico l'ha già raccolta per me e sono fortunato voi questa parte con questa operazione ovviamente non la potete fare eh, ma eh, io sono fortunato perché posso eh, estrarlo direttamente da quel database quindi questi dati li posso prendere ho già il nome separato chiaramente dove ci sono i doppi nomi c'è già lo spazio in mezzo no? come sono stati inseriti come sono stati registrati ufficialmente dal Politecnico frenate non, non stiamo ancora decidendo come farlo stiamo ancora capendo cosa fare eh, il problema è che Devo cambiare la formulazione della mia specifica, perché se io decido di prendere i dati da qui, io prenderò i dati di tutti gli iscritti al corso, ma la mia specifica diceva consideriamo i nomi delle persone presenti nell'aula, che sono una cosa diversa. Siete tanti, siete quasi tutti, ma non siete tutti gli iscritti al corso. Allora, qui abbiamo un problema, nel senso che ho dei dati che sono facili, sono puliti, sono ben organizzati, sono una figata, basta scaricarli, ma mi danno una risposta leggermente diversa da quella che inizialmente chiedevo. Oppure eh, mi vincolo, questo è veramente ciò che volevo, e allora però dovrò faticare, se non altro mettere in relazione i vari nomi delle persone che sono iscritte a questo Zoom con... Eh, con i nomi che ci sono in database. Io per mia natura sono contrario a qualunque cosa che si basi su un faccio, un sondaggio, te lo chiedo, eh, un foglio presenza, un modulo di Google, queste cose qua, perché alla fine se sei fortunato l'80% ti risponde, i 20% dei dati che ti mancano ci passi il prossimo mese per cercare di recuperarli. No? Quindi se si può cercare sempre di recuperare i dati alla fonte. Allora, visto che noi non vogliamo farci troppo male e alle 5.30 vorremmo andare a far altro, eh, bariamo, no? Bariamo un pochino, cambiamo la specifica, diciamo, consideriamo i nomi delle persone iscritte al corso. Nessuno ci vede. Distraetevi un attimo, come in buon stile 1984, il Ministero della Verità ha cambiato il testo e quindi è più facile. Quindi cioè, prima andava bene il problema, eh? era perfettamente ben posto, Però, purtroppo era un po' eh, complicato rispetto al, ehm, alla disponibilità di dati, ai vincoli reali. Cioè, che cosa, mi dice? Vincolo, cosa sono i vincoli? Sono le, ciò che nel mondo esterno, nel mondo esiste, di cui io ho bisogno, di cui devo tener conto per poter eh, ehm, risolvere il mio problema. Uh, in, in, in teoria era perfettamente risolvibile anche il primo in pratica uh, è meglio risolvere questo perché è più facile dato la, quella struttura di informazione se io avessi avuto uh, che ne so, un modo di avere l'elenco delle persone col nome ben definito, connesse ne, col a questa video chat uh, non avrei avuto bisogno di cambiare la specifica sempre che nessuno abbia barato eh? perché se qualcuno ha dato il link a suo cugino dicendo non ti puoi perdere questa nuova serie Netflix che è a corno eh, allora avremo dei nomi in questa chat che non sono quelli delle persone iscritte al corso e quindi si anda a capo il dato ecco. non sarebbe validato ehm... oh santo cielo! Sì, sì, scusate, no, scusate mi ha fatto venire, eh, Domenico, scritto, Domenico mi ha scritto in privato. Mi ha fatto venire un infarto dicendo: Ma sta, questa lezione la stai registrando?. Eh, io ero convinto di sì, ma e poi però mi è venuto il dubbio: Sì, sì, è registrata e verrà pubblicata insieme alle altre. Eh, se avessimo fatto lezione sul sito del Poli, sarebbe stato più facile, no. Girolamo, perché eh, ci ho provato prima sulla Virtual Classroom, puoi scaricare l'elenco dei presenti quell'elenchino che vedete io posso fare scarica ma mi dà una riga di testo per ogni riga e quindi avrei poi dovuto io capire dove era il nome e dove era il cognome allora una persona che ha due nomi e un cognome o due cognomi e un nome eh, avrei avuto il dubbio di come fare a tagliarlo mh? Eh, a, a separarlo e quindi avrei avuto un problema in più, eh, diverso no? eh, mentre invece da questo elenco CSV eh, diciamo così tutto quadra bene mh? ok e quindi ci siamo un po' chiariti su che cosa vogliamo fare, Smettetela di farle le suocere sulla chat. Eh, a questo punto cominciamo a pensare, abbiamo capito cosa ci serve e cominciamo a progettare, cioè a pensare quale possa essere una soluzione. Eh, progettare nel senso di eh, decidere qual è la strategia e gli strumenti per poter arrivare al risultato. Ok? Eh, non colgo la, provoca la provocazione di Roberto che voleva assolutamente contarli eh, se proprio a contarli, contali eh, poi tenendo a 100.000 e cambi idea eh, noi abbiamo sempre quest'idea qua della vera soluzione generale no? ma non è tanto la vera soluzione generale è che se tutti ti fossi messo a contarli tutti, anche l'analisi, l'approfondimento che abbiamo fatto del problema non l'avremmo mai eh, condotta fino, diciamo, fino a questo punto con questo livello di precisione cioè, non è che quando devo fare un muro la prima cosa che faccio è cominciare a mettere i mattoni la prima cosa che faccio è prendere le misure okay? e anche in informatica in qualunque diciamo, di disciplina tecnica o ingegneristica ok però adesso abbiamo finito la fase di analisi l'analisi è interroghiamo noi stessi interroghiamo il problema interroghiamo il mondo e cerchiamo di capire cosa vogliamo fare la fase di progettazione adesso è la fase creativa hm? Artistica quasi. Artistica però vincolata, noi siamo artisti come informatici, ma il nostro strumento chiaramente non è il pennello, ma è la logica. Decidiamo quale strategia adottare. Allora, proviamo un po' a pensare come poter arrivare. Attenzione, eh, nessuno mi parli di vettori, di variabili, di, di cose che hanno a che fare con i linguaggi di programmazione cerchiamo allora immaginiamo di voler descrivere come fare a partire da questa informazione di prima no? eh, le persone iscritte al Politega al corso, quindi sappiamo quali sono i nomi eccetera eccetera qual è la strategia da usare per ottenere quello che volevamo quindi eh, la frequenza massima dei nomi e quindi i nomi che hanno la frequenza massima eh, io ci vedo diversi modi, eh? diverse strategie possibili eh, pensiamo proprio di farlo a mano no? Cioè, non mi ricordo più chi era che ci, ci teneva tanto a contare a mano Roberto, eh, Roberto no? eh, anche, anche per contarli ci vuole una strategia perché tu prendi prendiamo il primo il primo in ordine alfabetico si chiama Matteo eh, vabbè, e poi eh, tu potresti dire scor, sca, scorriamoli tutti e Vediamo se ci sono altri di Matteo. Allora, Matteo ne ho trovato uno. Andiamo avanti, avanti, avanti, avanti. Eh, Alfredo Alessandro. Non ne sto trovando nessun altro. Spero di non perdere nessuno di vista, eh, però se ne trovo un altro, segno due col dito e vado avanti così fino in fondo, ok? Poi dopo eh, prendo il secondo e, e vado lì e, vado, e conto quanti ce ne sono fino in fondo. Hm? E questo è un modo voi ne state già scrivendo altri cerchiamo di, di, di, di sbozzarli alcuni no? quindi strategia 1 prendo il primo nome e cerco quanti altri si chiamano come lui Ah, ovviamente nota ho diviso ho già diviso i nomi doppi in due, ok? Come, come fossero due persone, poi passo successivo, e li, aspetta, e li conto, quindi mi scrivo nome e conto, qui ho trovato Matteo, ne ho ce ne sono 7, allora mi scrivo su un foglio di carta Matteo spazio 7, mm? poi passo successivo e vado avanti così finché ce ne sono, questa è una strategia. Poi c'è qualcun altro che dice: Voi, eh, state dicendo strategia 2, metto i nomi, metto le persone in ordine di nomi, in ordine alfabetico per nome. Va bene, e poi, eh, e poi applico qualcosa di simile alla strategia 1, direi. No? Lui dice Savio dice. Eh, così che possano contare in successione tutti i domi uguali. Eh, maschi e femmine non c'entra niente, secondo me, eh, non ci aiuta, no? perché dovrebbe aiutarci? Eh, non parliamo di variabili, stiamo parlando di strategie, ok? Eh, Metto le persone in ordine alfabetico per nome, a questo punto cosa faccio? Devo, a questo punto se lo ho in ordine alfabetico vuol dire che tutti quelli che si chiamano nello stesso modo sono vicini e quindi li posso contare più facilmente. Questa è l'intuizione, però dall'intuizione alla procedura ci vuole ancora un pochino. Quindi vuol dire che identifico a questo punto il primo blocco di nomi tutti uguali, di nomi uguali tra loro. E poi, eh, e poi no, quelli con due nomi li ho già separati quindi compaiono già su due righe identifico okay? il primo blocco di nomi uguali tra loro e poi conto quanti eh, salvo, cioè, mi scrivo il nome e la dimensione del blocco e poi passo successivo al blocco successivo e invece prima dovevo passare al nome successivo. I nomi uguali sono già di seguito, sì, infatti li ho chiamati blocchi perché sono blocchi consecutivi. Quindi sono più facili da contare, vuol dire che se il Matteo lo faccio qua, se gli Alberto sono tutti vicini, faccio in fretta contarne quattro, se invece li avessi ordinati per cognome, contare quattro Alberto mi, mi avrebbe richiesto di scandire tutti, tutti i nomi. Quindi in qualche modo siamo, eh, sembra più, più comodo, più veloce. Ma è così che fareste? Sì, può darsi, no? vanno bene. Io ne vedo altre strategie possibili. Uno prendo il primo nome, Matteo, e comincio... Sì, ma i secondi nomi li abbiamo smarcati. Giuseppe e Francesco conta come se fosse un Giuseppe e un Francesco. No, no, li separiamo. Guarda la nota che ho scritto. Ho detto, ho già diviso i nomi doppi in due. So che non si capisce, ma eh, presuppone che chi ha i nomi doppi compaia già due volte su due righe separate. Okay? Guarda che la stessa dobbiamo farla noi. E... Dobbiamo imparare a farla. Strategia 3, eh, quello che farei è eh, prendere magari il primo nome e dire, ok, io ho il primo nome scrivo Matteo 1, ne ho trovato uno, poi c'è Luca, Luca 1, poi c'è Michel 1, Ivo 1, vabbè, eccetera, eccetera, eccetera, a un certo punto dirò, magari, oh, ho trovato un altro Matteo, allora anziché scrivere di nuovo Matteo 1, scriverò magari Matteo 2, cioè correggo il nome che avevo là sopra. Attenzione Alberto, conterai la frequenza di ogni nome, è una tautologia, fa attenzione a come lo esprimi, perché ho capito che cosa avevi in mente, ma eh, tu stai dicendo che per, per determinare la frequenza, cosa faccio? Calcolo la frequenza. E mi, mi hai risposto nei termini della domanda, no? non vale, non, non abbiamo fatto un passo avanti, facciamo attenzione. È la cosa difficile qua, perché noi dobbiamo riuscire a scindere un'intuizione, che per noi è un compito banale questo, però bisogna riuscire a scindere in passi piccoli chiari, concreti, specifici, ok? E quindi cosa vuol dire questa strategia? No, la strategia è, in questo caso è dice considero, un, considero il prossimo nome se, lo, se non l'ho mai visto, se non l'ho ancora visto, scrivo nome 1, se l'ho già visto, scrivo eh, aumento il numero a fianco del nome. E poi, ripeto, passo al prossimo nome. Allora, eh, tutti voi dite, eh, ma sta roba è contare. Ma certo è che è contare. Stiamo facendo questo, stiamo facendo un conteggio di frequenze ma è contare in modi diversi. La strategia 3 e la 1 sono diversi perché nella 1 prendo il primo nome, Matteo, e poi vado a leggermi tutti i nomi successivi per vedere se ci sono degli altri Matteo. Dopo che ho finito la prima passata ho il numero definitivo dei Matteo, 7. Ma non so nulla sugli altri. Poi prendo Luca, farò una passata intera e avrò il numero definitivo dei Luca. Quindi una volta che trovo il numero non cambia più. La strategia 3 invece dice prendo Matteo diciamo che ce n'è uno ne ho visto uno scrivo uno poi se più tardi ne vedrò un altro prendo quell'uno lo cancello e ci metto due al suo posto quindi io l'uno che ho messo non era definitivo ma era provvisorio è chiaro che ti dici ah che bello perché faccio una passata sola per averli tutti eh, faccio una passata sola per averli tutti ma ehm, trovare un nome de, de, ho una difficoltà in più che è quella di trovare eh, se il nome c'è già stato oppure no, se l'ho già visto oppure no. Vedete che questa domanda, l'ho già, già visto oppure non l'ho ancora visto, negli altri casi non c'era. Eh, Alessio dice, no, ma la 2 è più bella, eh, ho capito, però devi metterle in ordine. Allora, a questo punto siamo capaci a metterle in ordine alfabetico? Prendo 300 nomi e me li metti in ordine alfabetico, sei sicuro che è più veloce? Magari sì, magari no, vediamo. Eh? Non c'è nulla di scontato qua, Ok. Qui devo avere l'elenco dei nomi già visti. Qui devo essere in grado di mettere in ordine l'elenco delle persone, non solamente dei nomi già visti. La prima sembra più stupida e sembra anche più lenta. Sembra che tu faccia più lavoro, ma questo lavoro è un pochino più idiota, no? Ho bisogno di essere un pochino più idiota. Ehm, dipende, poi la, la realtà, la, la, la, la, la risposta a quale sia la strategia migliore non la possiamo dare anche qua. Dipende da quanti sono i dati. Dipende se io ho o non ho nel mio sistema un modo semplice per ordinare in ordine alfabetico i nomi, se ho, non ho in un, un sistema per, per memorizzare i nomi già visti e, a, e accedere rapidamente, ma sono tutte cose, diciamo così, scelte eh, che vanno in, in una logica di efficienza. Queste tre strategie, io quello che direi è che sono tutte e tre giuste. Giuste nel senso che arrivano al risultato. Cioè in tutti e tre i casi arriva lo stesso risultato ed è corretto. Okay? Poi magari una è più efficiente dell'altra, una è più veloce, magari una è più efficiente quando ho pochi dati, un'altra è più efficiente quando ho tanti dati. Oppure una è più semplice da scrivere, scrivo meno righe di codice anche se il programma è un pochino più lento, fa lo stesso, mentre l'altra magari è molto più veloce ma devo lavorare due giorni per scrivere il programma perché è molto più sofisticato. Sono i compromessi di progetto, sono tanti modi diversi di arrivare allo stesso risultato. Lo stesso risultato deve essere lo stesso perché io voglio risolvere comunque la stessa specifica che è quella di prima. Ci arrivo da strade diverse. Tutte devono essere giuste. Ma se ci mettiamo a pensare anziché tre ne facciamo trenta di strategie di questo genere, no? Eh, sapendo che ne parliamo meglio domani, eh, a partire da domani, però eh, adesso qui stiamo scrivendo in italiano. Però voi pensate di prendere questa strategia e non essere voi a doverla applicare ma raccontarlo a qualcun altro che lo debba fare. Voi dovete prendere una persona diversa da voi, che non ha la comprensione del problema, a cui non avete spiegato cosa deve fare, gli date in mano i dati, gli date in mano le istruzioni e gli dite fallo. Allora, ci sono problemi di ogni ordine, ma ne parliamo meglio, però... Questa persona magari sa o non sa fare l'operazione di mettere in ordine alfabetico e se non lo sa fare, la strategia 2 non è, non è applicabile, a meno che voi non insegnate a, sua a vostra volta come fare a mettere le persone in ordine alfabetico. Mm? Eh, il computer non capisce niente, il computer esegue gli ordini che gli diamo. Gli unici a capire il problema siamo noi e li dobbiamo formalizzare in una serie di passaggi che noi sappiamo siano giusti siano quelli che portano al risultato poi il computer li esegue quindi noi dobbiamo fare due sforzi il primo sforzo è quello di dire ho capito il problema ho pensato un modo per risolverlo poi magari penso, anziché pensarne uno ne penso sette ho pensato un modo per risolverlo e ehm, sono sicuro ok su questo non ci può mettere la firma nessuno sono sicuro che questo modo è corretto, che mi dà il risultato giusto. Um, che ne so, io, io qua avrei dei dubbi: attenzione, questo blocco, blocco può essere è, da 1 a 5, può essere deve avere almeno due nomi, oppure può essere anche solo da uno, ci sono dei casi particolari che dovrebbero essere diciamo, pensati meglio. Però eh, noi siamo relativamente convinti fino a prova contraria, cioè qui fino a quando magari ci accorgiamo che non funziona, che in realtà queste tre funzionano tutte e tre. E poi c'è un discorso, quindi a questo livello per noi sono funzionalmente equivalenti, cioè fanno la stessa cosa, possono essere più o meno efficienti, okay? più o meno efficienti anche in funzione di chi le dovrà eseguire, quindi della, della capacità del linguaggio di programmazione che, che, che utilizziamo. Um, non ho i nomi simili, mi stai complicando il problema, il problema l'avevamo fissato, non torniamo indietro, attenzione alle frecce. Il problema l'abbiamo fissato, adesso stiamo, ca stiamo cercando di capire come risolverlo. Okay? Ehm, tutti quelli che dicono ma basta cliccare su ordinare, basta mettere su Excel, eccetera, ovviamente stanno scherzando, lo sanno anche loro. Non, non, non, non cado in quella provocazione perché visto che noi dobbiamo invece costruire la soluzione, non usare un, un programma che qualcun altro ha già fatto per costruire quella soluzione. Ok, la progettazione poi a questo segue, diciamo così, ne scegliamo una di queste, una di, questi, una di queste strategie, mm? a piacere se non abbiamo altri criteri di scelta, magari poi li avremo, ma per ora diciamo così, non, cioè, lo scopo del, del ragionamento è quello di, di capire quali sono i passaggi logici. Okay? Prima ho capito il problema e adesso capisco qual è ci metto la mia intelligenza per dire io lo so risolvere e lo so risolvere così a questo punto il passo dopo è quello di dire ok facciamo in modo di descriverlo in un linguaggio che un computer possa comprendere quindi da questa strategia questa strategia viene tradotta in un prima in un algoritmo vediamo poi domani la definizione che cos'è non possiamo fare tutto oggi e poi in una soluzione codificata, cioè si traduce in una serie di istruzioni le, le operazioni che abbiamo in mente, che abbiamo, la, diciamo così, i vari passaggi di questa strategia che abbiamo definito. Questa strategia, come si descritta, sono già quasi degli algoritmi, okay? perché ti danno già una sequenza di passi abbastanza ben definita eh, con la quale eh, puoi arrivare alla soluzione. Um, questa sequenza di passi dovrà essere eseguita da un computer e quindi la devo poi descrivere, codificare in una forma che il computer sia in grado di, di capire, sia in grado di eseguire. E a questo servono i linguaggi di programmazione. Sono linguaggi di programmazione in cui non c'è la parola considero, non c'è la parola passa, non c'è la parola... Eh, sì, sarà magari la parola guai, ci sarà il modo per dire uguale o diverso, ci sarà un concetto di prima e dopo, ci sarà un concetto di ripeti per quello successivo, si chiamano con delle parole chiave particolari, ogni linguaggio ha le sue parole chiave e in qualche modo hanno tutti i costrutti principali eh, diciamo, di base simili tra di loro. Ma questa è la parte più facile, no? nel senso che una volta che io ho ben chiaro qual è l'algoritmo, quali sono i passaggi, probabilmente bisognerà scriverlo a un livello di dettaglio ancora superiore rispetto a questi, e questo dipende poi dalla vostra capacità di programmazione. Eh, se io sono più abituato a lavorare con un linguaggio di programmazione, allora magari mi basta una riga di questo genere e scrivo 10 istruzioni in Python che danno, le istruzioni per danno i comandi per eseguire quell'operazione. Se invece non sono ancora molto fluente nel linguaggio di programmazione, magari devo dettagliare un pochino di più l'algoritmo in forma testuale o in forma di diagramma di flusso, per coloro a cui piacciono i diagrammi di flusso io sono sempre odiati, ma perché disegno malissimo, e occupano tanto spazio, e, ma a parte quello, eh, è comunque una, un ragionamento che facciamo ancora noi carta e penna. Allora il ragionamento mi serve più dettagliato se sono meno, diciamo così, agile con il linguaggio di programmazione. Man mano che divento più agile con il linguaggio di programmazione posso dare per scontate delle cose in più e quindi a livello di carta e penna, di algoritmo, eh, posso, ehm, a livello di carta penna dell'algoritmo posso essere un pochino più astratto, un pochino più ad alto livello. No? Ma ovviamente devo sapere, come mi chiede Lorenzo, devo sapere quali sono le parole chiave del linguaggio. Questo lo fa, lo, lo, lo, non, non lo decido io, lo decide il linguaggio di programmazione, che mi mette a disposizione delle parole chiave, delle funzioni che io posso usare. Quindi devo conoscere quali sono le funzioni messe a disposizione dal linguaggio di programmazione. Hm? Ma lì si impara, è una cosa facile, tutto sommato è la parte facile, la parte difficile è avere la strategia giusta. Poi una volta che ce l'ho e ce l'ho chiara in testa, allora è facile tradurla nel linguaggio di programmazione. L'errore che fanno in molti è partire dal linguaggio di programmazione e cominciare a scrivere istruzioni senza avere ben chiaro qual è il punto d'arrivo, qual è la strategia complessiva. Allora lì sei sicuro di andare contro un muro. Eh, ma non solo, qui non c'è solo scritto codifica della soluzione, cioè scrivo il programma. C'è scritto test e debugging. Vuol dire che una volta che il programma l'ho scritto, devo provare se funziona. E vi stupirà, ma a qualunque programma voi scriviate, non funziona. La prima volta non funziona. Perché non funziona? Eh, chi lo sa, devo trovare l'errore. L'errore magari un errore stupido di battitura, magari l'errore... Uh, ad esempio qui c'è un errore madornale in queste nostre strategie tutte queste strategie nostre a parte che implementano solamente il primo pezzo uh, di calcolare la frequenza dei nomi e non di determinare calcolare le frequenze e non ancora determinare il nome il nome migliore ma poi non lo stampano non lo fanno vedere qui non c'è scritto stampa visualizza per cui è un programma che lavora, calcola sa, lui il programma sa qual è il nome migliore ma non te lo fa vedere, perché? Perché ti sei dimenticato di scrivere stampa il nome de, più frequente quindi ci sono magari degli errori banali no? hai dimenticato una stampa finale e allora l'aggiungi e poi lo, lo riesegui oppure dei, dei, dei, degli errori eh, di, di algoritmo no? in cui proprio il metodo risolutivo non funziona oppure funzionerebbe ma l'hai implementato male, per cui quando c'è qualcosa da conteggiare, parto da zero, poi incremento, mi sono dimenticato di, partì, di azzerare, sono partito da uno anziché partito da zero, sono tutti errorini no? che, che, faremo, che faremo tutti e scopriremo. E però si va alla caccia dell'errore. No? Tenete presente che normalmente si dovrebbe allocare tanto tempo per il debugging, vedere perché non funziona e correggere i problemi, quanto tempo abbiamo impiegato alla progettazione e implementazione. E questo dobbiamo tenere conto, non si può mai pensare che una cosa appena finita funzioni. Appena finita sono a metà. Quando ho finito di implementare qualcosa sono a metà, perché l'altra seconda metà è quella di farla funzionare per davvero, trovare eh, gli errori sintattici, trovare gli errori di distrazione, trovare gli errori logici, trovare gli errori di algoritmo o di strategia. E magari ci sono delle cose a cui proprio non avevamo pensato, e alla fine, in maledizione, ti accorgi, accidenti, non ci ho pensato, questo è un caso enorme, devo rifare tutto questa strategia proprio non funziona perché, e mi sono dimenticato di una cosa, e... Vabbè, capita, lezione. capita, lezione. può succedere e purtroppo è così, <ride> nel senso che l'informatica è così, ma non è solo l'informatica, è tutta la progettazione. E il buono dell'informatica è che di solito non facciamo troppi danni, nel senso che il debugging si fa in simulazione, no? nel senso che tu esegui il programma, non funziona, non è che costruisci un edificio, crolla, allora ne costruisci un altro. No? Eh, se scrivi un programma, non funziona, allora lo correggi. Però anche non funziona, attenzione, non è così banale. Perché immaginate che noi facciamo eseguire il programma, no? quello, quello nostro, no? dei nomi di battesimo. E lui ci dice che il nome di battesimo più frequente è Uh, non lo so uh, Anton Giulio ecco visto che prima si è lamentato io qualche sospetto ce l'ho con tutta la simpatia per Anton Giulio qualche sospetto ce l'ho che quel programma sia sbagliato mm? o lui mi ha passato 20 euro sotto banco e l'ho fatto uscire oppure magari conta il nome meno frequente anzi che quello più frequente oppure mette, conta giusto e stampa quello sbagliato quindi per sapere se il programma è giusto io innanzitutto devo sapere quale sarebbe la risposta corretta che deve dare. Poi magari la risposta corretta la provo su un esempio di 10 nomi e non di 300, perché così è più, è più facile controllarlo a occhio. Quindi anche solo capire se un output dato dal programma è corretto o no non è banale. E dipende anche dall'input che gli do. Allora, è vero, lo provo solo con 10 nomi. Allora devo provare un programma con dieci nomi tutti diversi, poi un altro programma con dieci nomi tutti uguali, così vediamo se risponde bene. Un programma con 5 e 5, un programma con 4 e 6. Lo provo con combinazioni diverse, fino a quando, avendone provato un po' di combinazioni, sono ragionevolmente sicuro che in tutti i casi che gli ho proposto, lui funziona correttamente. E spero, spero di essere abbastanza intelligente da aver pensato tutti i casi possibili. Non tutti i nomi possibili, ma tutte le casistiche possibili che potranno verificarsi. Se non sono abbastanza intelligente, eh, la prima volta che vedrà una casistica che io, a cui non avevo pensato, il programma tirerà fuori schifezze, anziché il risultato corretto. E la colpa di chi è? Mia, non è del computer. Quindi, mi dispiace, devo dirvelo, è la prima lezione, ma devo dire subito, dirvelo, notizie brutte, non è mai colpa del computer, mai. Non è mai colpa del compilatore, non è mai colpa del sistema operativo, di Windows, no. Dietro la tastiera ci siamo noi. Tra la tastiera e la sedia c'è l'unica persona, l'unico elemento intelligente di tutto questo gioco, siamo noi e quindi dobbiamo prenderci gli oneri e gli onori. Ok, supponiamo quindi di aver finito questa parte qua, e allora poi possiamo finalmente eseguire il programma e farlo funzionare con dei dati reali e avere finalmente il risultato che volevamo. Ok. Eh... Quindi siamo partiti purtroppo incontrando una persona al mercato facendo quattro chiacchiere e ci siamo invece portati a casa una giornata di lavoro per diciamo così, cesellare, limare i dettagli di quello che significava il problema e di quello che poteva essere un tipo di soluzione. Io vi ho, ho provato a fare anche questo, questo esercizio quindi ve lo faccio vedere una possibile soluzione, questo qui, allora qui con il nostro PyCharmEdu che inizieremo a usare, io ho fatto l'operazione di codificare. Allora, innanzitutto questo è, l'ho tirato giù il file, sai, che c'era scritto dal portale della didattica esporta in formato CSV. Eh, quindi io ho esportato in quel formato, il formato CSV, il file contenente i vostri nomi. Adesso. Semplicemente l'ambiente di sviluppo me, me li colora per, per facilità di, di, di lettura e questo è un file di testo che contiene tutti questi nomi, sono 325 righe alla faccia di quello che le volevo raccontare a mano, okay. eh, e dove ci sono tutte queste informazioni. Hm? Con questo file ho creato un piccolo programma che adesso non vi sto a commentare, eh, se non per sommissimi capi. Eh, alla fine, se non sbaglio, ho usato una strategia molto simile alla strategia 3. Eh, e per, tanto per farvi capire, è grosso modo il livello di difficoltà dell'esame finale che faremo. Ok? Grosso modo gli esami finali di informatica saranno esercizi di questo tipo c'è cioè una serie di dati sui quali devi fare certi tipi di operazioni, di, di analisi eccetera eccetera, di ricerche eh, tanto per dire questo eh, è il, eh, il programma scritto in linguaggio Python, adesso in realtà poi ci sono dei commenti perché in realtà ne ho fatte più versioni una avendo un linguaggio più evoluto, l'altra meno evoluto ma eh, alla fine diciamo così il flusso è questo io qui mi sono scritto di questi qua col, col simbolo di cancelletto sono i commenti quindi sono cose che scrivo per me quelle che invece sono scritte, scritte nel retro sono l'istruzione vera e propria del programma allora innanzitutto leggo gli studenti dal file eh, estraggo i nomi perché di tutti i dati che del file non mi serve a nulla se non i nomi e in questa stazione dei nomi li separo separo dove ci sono gli spazi e questo l'ho fatto con una funzione che ho chiamato estrai nomi che ho scritto qua sopra Uh, ah, questo in realtà non, non, non, non separa i nomi. Questo, no? Ho sbagliato. Eh, vedi, eh, l'avevo fatto qualche giorno fa. Non ho pensato al nome doppio e me lo sono già dimenticato. Ecco, questo è già, è già un primo errore che ho trovato semplicemente esaminando il codice perché lui estrae la seconda, no, la seconda parola, di questa, anzi la terza colonna di questi dati, ma poi li considera come un nome unico quindi a differenza di quello che abbiamo detto prima Melissa spazio Yolanda viene considerato come un nome solo e non come il nome Melissa e poi il nome Yolanda quindi questo, questo è un programma giusto ma che fa la cosa sbagliata <ride> nel, nel senso che è sbagliato, nel senso che non fa ciò che dovrebbe fare fa un'altra cosa che potrebbe essere giusta se io avessi avuto una richiesta diversa, una specifica diversa Ok? quindi purtroppo eh, c è, c è, già questo primo errore l'ho già trovato e tenete conto che anche i programmatori, quelli professionisti, non, io non sono, sono un professore, non sono un programmatore, ma un pochino me la cavo, ma anche i programmatori professionisti che scrivono codice tutto il giorno, si stima che ogni 10 righe di codice, 10-15 righe di codice, ci sia un errore, li scappi un errore. Allora, qui ci sono tra l'altro alcuni anche costrutti che non, non useremo nel corso, ma perché era solamente per, per velocità mia di, di realizzazione. Questo è il codice che ho scritto a partire dal ragionamento. Mm? Eh, credetemi, per chi non ha mai eh, programmato, credetemi che la parte di scrivere il codice partendo dal ragionamento è la parte più facile. Si tratta di imparare cos'è open, cos'è def, eh, cos'è return, cos'è for, eccetera, eccetera. I vari, i vari costrutti del linguaggio. Eh? Ma questi sono. All'inizio può sembrare una cosa strana, visto in, se l'avessimo fatto in C sarebbe stato ancora più curioso con i vari eh, percento per e commerciali e, e, e parentesi graffe, ma eh, non, non ci dobbiamo preoccupare adesso di questo. Okay? È Solo per far vedere come è fatto il risultato finale. Il risultato finale è un file di testo con dei comandi dentro e questi comandi li ho scritti io cercando di interpretare al meglio delle mie capacità la strategia che avevo deciso io, che dovrebbe eh, cercare di risolvere il problema che avevamo analizzato e avevamo definito per bene. Eh, proviamo a vedere, poi rispondo alle varie domandine che sono uscite in chat. Vediamo l'esecuzione. Allora, in PyCharmedu, eh, questo triangolino qua, verde, che compare sulla linea 1, avvia l'esecuzione del programma. Il programma dice che nella classe ci sono 324 studenti il nome più frequente compare 12 volte e è Andrea e quindi se vi chiamate Andrea siete nel nome, tra i nomi più frequenti comunque i nomi che compaiono più di una volta sono questi e sono indicati qua questi sono i nomi che compaiono più di una volta e ho fatto uno sfruttettino in più cosa che non credo che non, fare, non fa parte del programma del corso però già che c'ero con due istruzioni in più, ho fatto anche l'istogramma che fa vedere in ordine quali sono le frequenze di questi vari nomi. Quindi Andrea, poi c'è un Lorenzo al secondo posto, poi abbiamo Matteo Francesco pari merito, Luca Alessandro pari merito, Gabriele Marco pari merito, Riccardo Mattia Simone e così via. Quindi questo è il, il risultato di questo programma che speriamo no, sia corretto, risponda correttamente alla, alla richiesta iniziale e questo è il, punto, è il nostro punto di arrivo quindi siamo partiti da una specifica informale l'abbiamo tradotta in una specifica formale abbiamo trovato una strategia di risoluzione e questo è il passo creativo è qui che ci sta l'ingegnere okay? nella nasi, nella progettazione anche un po' poi nella realizzazione ma la realizzazione richiede molta più tecnica ma ormai la creatività è finita nel senso che la parte difficile no? Eh, L'ha già fatta prima. Qui si tratta poi di andare avanti con metodo, andare avanti con ordine, andare avanti con conoscenza del linguaggio, eccetera. E pa tanta pazienza, tanta, tanta pazienza. A volte scappa la pazienza. Eh. Mettetevi vicino qualcosa che possiate rompere facilmente in modo da non dover rompere il computer o altre cose quando vi scappa la pazienza. E, e poi alla fine, finalmente abbiamo il, il, il programma finito. Questo è il percorso che faremo ogni volta. Allora rispondo solo a un paio di domande che ci sono nella chat, ad esempio sul discorso di Python dei puntatori. In realtà, il modello dati del Python, lo vedremo tra due settimane. È abbastanza diverso da quello del C, e di fatto, se vuoi sono tutti puntatori, ma sono gestiti in un modo trasparente per cui gestisci il linguaggio e non hai bisogno di preoccuparti né del passaggio by reference né dell'allocazione della memoria, è tutto, diciamo così, già gestito automaticamente dal linguaggio. Ma in realtà sono tutti, var ogni variabile è un riferimento a un, a, a un valore. Quindi eh, per chi conosce già il C, questo è una cosa abbastanza diversa che all'inizio un pochino può spiazzare, ma poi è molto più regolare, è molto più eh, diciamo così, eh, semplice da applicare anche su strutture di dati più complicate. Cioè in C è facile lavorare con interi, che sono valori direttamente dentro la variabile, ma quando tu cominci a avere dei dati strutturati, cominciano a nascere i casini. In Python invece eh, è, è, è più facile fare entrambe le cose. Um... Vi voglio dare ancora due, eh, due flash eh, su che cosa può succedere dopo. Eh, alla domanda di Paolo rispondo tra un attimo sul, sul laboratorio. Eh, cosa succede dopo? Cioè noi adesso siamo, facciamo il corso di informatica in cui impareremo appunto eh, soprattutto pro, un pochino di problem solving e un pochino di linguaggio Python. Cosa succede dopo? Dipende da che cosa fate. Io ho provato a eh, spulciare la guida dello studente per vedere eh, quali sono i corsi di tipo informatico che vengono dopo il primo corso di informatica. Per ingegneria informatica, chiaramente voi sapete che avete nel secondo semestre un corso che si chiama tecniche di programmazione, dove si fa il linguaggio C. Quindi il linguaggio C che l'anno scorso si facevano tutti al primo anno, invece in questo caso lo fanno gli informatici in un corso che si chiama tecniche di programmazione, secondo semestre del primo anno e gli elettronici che fanno un corso che si chiama algoritmi e programmazione, ma è estremamente simile a questo. Poi gli informatici chiaramente proseguono con un corso di algoritmi e strutture dati, che continua sempre in C, poi ci sono le basi dati, si fa le SQL, i calcolatori elettronici si vede un pochino di hardware, un pochino di assembler anche, di programmazione, la parte dei sistemi operativi, dove si cominciano a esserci Tutta la problematica dei, dei, dei device driver, Linux, come è fatto dentro, non solo come, usa, come usarlo, sì, ma soprattutto come è fatto dentro, eh, e, la, e come cominciare a esserci il problema della concorrenza, cioè cosa succede quando ci sono più cose che vanno avanti in parallelo. Programmazione oggetti, eh, si prende il linguaggio Java, e in realtà probabilmente si potrebbe anche continuare un pochino col Python. Eh, come stile di programmazione, appunto, si chiama oggetti. Eh, Python è un linguaggio oggetti, ma noi non useremo quelle parti all'interno del, del nostro programma del corso. Reti di calcolatori e controlli automatici sono i corsi che finiscono al terzo anno di informatica. Gli altri che fanno un po' di informatica sono gli elettronici, poi passano, il secondo e terzo anno lo passano a fare elettronica analogica e digitale, quindi non fanno più informatica propriamente detta. Chi fa invece electronics and communication engineering fa un corso Ah, simile a questo, analogo a questo, ma lo fa al terzo anno anziché al primo. Eh, chi altri fa un po' di informatica sono soprattutto gli ingegneri del cinema e gli ingegneri gestionali, eh, che fanno a questo punto base di dati, eh, programmazione di oggetti, tecniche di programmazione, un corso simile a quello di algoritmi, ma più eh, semplice, più applicativo, e qui c'è un corso di web. Il corso di web c'è anche qua dentro computer grafica, poi c'è base di dati, vedete che grosso grossomodo insomma, sono un po' riusati in modo diverso. Produzione industriale, vi accontentate di me, no, non, non fanno altri corsi, di anche meccanici non hanno altro, I corsi fatti dal dipartimento di informatica all'interno di quei corsi di laurea non c'è altro. No, e lo so che stupisce, stupisce anche me, però chi ha deciso questi corsi di laurea, essenzialmente si ci sono, a e Cinema è scritto qua, no? c'è algoritmi di programmazione oggetti, basi dati, compiuta grafica reti di calcolatori. Qui parlo di triennale, eh? poi ci sono i magistrali dopo. Okay? Per chi dovesse passare, sappia che il corso del secondo semestre è diverso per i vari corsi di laurea, quindi il corso che date, immagina che uno sia, adesso stia facendo che non so, meccanica e vuole passare in informatica, quindi lui avrà un corso nel secondo semestre, può decidere se darlo e gli verrà riconosciuto come crediti liberi, voi sapete che il secondo e il terzo anno ci sono dei crediti liberi, oppure non darlo e dopo il passaggio eh, si farà, diciamo così, questo corso in arretrato nel nuovo corso di laurea, dopo che è stato approvato. Mm? Eh, però questo, così, non abbiamo, siamo un po' in chiusura e quindi non voglio entrare nei dettagli di questo, avete un anno di tempo per pensarci. No? Quindi io sono qui per farvi appassionare all'informatica, quindi voglio che tutti lo facciate e vi piacciono no? per scelta vi vogliate eh, tuffare um, ok uh, e dopo dopo quindi il dopo informatica l'abbiamo visto nella triennale e il dopo, dopo, il dopo la triennale è eh, la magistrale e quindi vi do solamente lo spunto di quelle che sono le lauree magistrali nel settore dell'ICT, nel settore diciamo dell'informatica dove c'è informatica cinema e data science in engineering e meccatronica che sono quattro eh, appunto grossi percorsi di laurea magistrale biennali ne, ne, se volete ne possiamo parlare verso la fine del corso con un pochino più di calma oppure magari tra due anni mi date un colpo di telefono e mi dite: senti spiegami un po' queste cose eh, ma la cosa importante che volevo dirvi è che tutte queste lauree qui triennali permettono di accedere a queste lauree di tipo in, magistrale informatico cosiddetto senza debiti Ci non serve dare degli esami in più mentre invece gli altri tipi di lauree hanno bisogno di un percorso integrativo che magari sono 30 crediti, 20, 35, così, eh, quindi un semestre, un po' più di un semestre, un po' meno di un anno, per potersi iscrivere eventualmente a questo tipo di lauree. Eh, matematica è una, è una via di mezzo, nel senso che se fate le scelte oculatamente nella triennale, allora non avete debiti per passare alla magistrale del settore ST. Eh, quindi questo per darvi un minimo di, di, di contorno. Io però spero, che al di là di questi corsi che sono i corsi di informatica, riusciamo a lavorare insieme e darvi un minimo di spunti in modo che possiate, che ne so, nel corso di analisi, in quello di chimica, in quello di geometria che avrete dopo, in quello di fisica, in quelli di meccanica che avrete, di aerospaziale o tutto quello che farete, abbiate, ci, ci mettiate un po' di informatica perché di fatto oramai è ovunque, in qualunque strumento voi usiate, alla fine i concetti base della programmazione ci sono. Ci sono ovunque, essenzialmente. Ok, qui il tempo che avevo a disposizione per la lezione di oggi è finito. L'abbiamo usato più che altro per cercare insieme no? di capire qual è il filo conduttore del corso quali sono i tipi di ragionamenti che andremo a fare poi a un certo punto nelle lezioni diventeremo molto più tecnici, andremo a vedere qua ci vuole lo spazio qua ci vuole due punti eccetera eccetera eh, e va bene, no? Cioè, impareremo proprio le tecniche, però non vorrei perdere di vista l'obiettivo complessivo okay? eh, per tutte le domande più pratiche di organizzazione del corso e cose di questo genere, io sapevo già che non ce l'avrei fatta, eh, perché poi qua giustamente e mi ha fatto molto piacere la vostra interazione no? ci siamo riusciti, anche io davanti a me ho un, una, una finestra con 40, no, 200 quadratini neri ma eh, so che dietro ci siete voi eh, quindi questa interazione anche via chat mi ha fatto molto piacere eh, perché effettivamente ci, so, mh, ci esercitiamo insieme e ragioniamo insieme eh, io ho caricato su YouTube ma è anche linkato sul sito del corso quindi su, su questo sito Qua, dove eh, vi ho dato il link Polito Informatica, aspetta, ingrandisco un pochino, se andate a vedere nelle lezioni, le lezioni in questa prima lezione c'è già un video, questo video è una mezz'oretta che ho registrato oggi pomeriggio eh, in cui vi racconto le cose pratiche, mm? eh, gli orari, il laboratorio, la, la divisione in squadre, eccetera, eccetera. Eh, e quindi vi andate a guardare questo video. Tanto non c'era bisogno di molta interazione, semplicemente ero io che blatteravo, e poi la domani o la settimana prossima, quando eh, ci vediamo di nuovo, eh, entreremo più nel dettaglio anche di quello, se avete delle domande così ve le guardate e, e me le potete fare con calma. Quindi non vi annoio in quella parte. Quindi io adesso qua sono le 17.30, sento suonare le campane, quindi è ora di staccare. Vi ringrazio, eh, ci vediamo domani alle 10.00, Tenete d'occhio Slack perché vi dirò se lo faremo ancora su Zoom oppure se lo faremo sul portale della didattica incrociando le dita. Buona serata a tutti e guardatevi questo video che trovate sul sito. Arrivederci, Arrivederci grazie. Arrivederci, prof. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci. Arrivederci.